e prima di dare la parola ai diciamo a coloro che oggi interverranno eh, permettetemi eh, di ehm, ringraziare il direttore dell'UNAR che è presente oggi con noi eh, per aver trovato del tempo a disposizione e oggi parliamo di una tematica sen senz'altro molto molto importante quella della discriminazione discriminazione. Sappiamo che la discriminazione è un fatto sociale, un comportamento, un linguaggio è un agire che non appartengono solo al passato, ma possiamo vedere che appartengono anche al quotidiano eh, e chiunque si occupa di questo tema può raccontare di politiche, di comportamenti e di linguaggi discriminatori accaduti nella storia dell'umanità, pensiamo a quella italiana, ma non solo, ma presenti anche oggi. E non a caso oggi proprio tratteremo di questi tre temi della discriminazione di tipo sociale della discriminazione eh, legislativa giuridica e sicuramente anche qui è molto importante ed è questo un po il modo in cui abbiamo pensato di lavorare oggi far parlare un relatore e seguire subito dopo alcune vostre testimonianze. Per noi è fondamentale avervi qui oggi in, questo, in questa giornata eh, di formazione e quindi vi chiederò a fine di ogni intervento a, a tutti voi di partecipare, di essere parte attiva, di, darci la, di, darci la vostra, di raccontarci la vo vostra esperienza. Eh, per non perdere altro tempo, presento subito il primo relatore, Giochi in casa. Eh, parlo di Marco Mizzolo, presidente di Tempi Moderni, sociologo RISPES, docente all'Università ehm, de della Sapienza presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Marco eh, eh, si occupa di questa tematica, della tematica dello sfruttamento e delle discriminazioni da oltre dieci anni, anzi diciamo quasi venti. Quindi Marco ti chiederei di fare il tuo intervento di una decina, quindici minuti di tempo, parlandoci del tuo lavoro, di quello che tu hai vissuto soprattutto perché noi parliamo dell'agropontino oggi in maniera particolare per noi entrando questo in un um, progetto up, che è articolato sull'agropontino è importante avere un tuo sguardo focalizzato su quest'area grazie grazie a te Pina buonasera a tutte e a tutti è, come dire davvero al di là e oltre ogni retorica è un piacere portare il mio contributo che per me è anche una sfida perché parliamo di un concetto molto complesso, molto grande e devo sintetizzarlo in pochi minuti. Quindi perdonate anche diverse semplificazioni ma cercherò di essere il più possibile chiaro e appunto come Pina ha già detto provare anche a stimolare una discussione. Io direi e partirei con il primo concetto fondamentale, le discriminazioni ci riguardano. Le discriminazioni non sono una cosa che appartiene al passato, non è un fenomeno sociale, normativo, culturale che vede protagonisti solo gli altri, ma siamo tutti quanti noi ogni giorno dentro una società, una legislazione, comportamenti, linguaggi che comprendono ed esprimono forme varie di discriminazione. Ora, senza fare il docente, ma sappiamo bene che le discriminazioni possono essere di natura sessuale, di natura eh, razziale o razzista, possono anche rispetto, anche lavorativa, le attività di alcuni che si considerano eh, domina, dominatori di altre persone, quindi capaci di dominare altre persone in ragione del fatto che le altre persone lavorano dentro le loro imprese in una condizione di subordinazione. È un fenomeno che riguarda il nostro vivere quotidiano, non solo perché noi possiamo essere vittime di discriminazione, ma a volte possiamo mettere in campo comportamenti discriminatori, ma diante anche semplicemente dei linguaggi, semplicemente tra virgolette, dei linguaggi che producono discriminazione. Ma che cos'è se ci pensiamo bene alla discriminazione? È una forma di allontanamento dell'altro o dell'altra in ragione di alcune sue caratteristiche dai diritti dalle possibilità che devono essere riconosciuti a tutti così come stabilisce la nostra Costituzione e a prescindere dal colore della pelle dal sesso, dalla nazionalità eh, da qualunque altra forma di distinzione veniamo all'agropontino nell'agropontino durante la mia esperienza di ricerca sul campo io ho osservato a un metro da me uomini bianchi ritti potenti chiamare altri uomini magari con il turbante in testa o di colore della pelle diversa o anche donne con termini dispregiativi che indicavano una forma di discriminazione violenta come possiamo definirla, frontale, cioè come dire lanciata frontalmente su quelle persone che obbligavano questi alla subordinazione. E' celebre per esempio l'affermazione imposta da alcuni criminali nei confronti di loro dipendenti, per esempio lavoratori e lavoratrici di origine indiana, nell'utilizzo del termine padrone cioè tu, in quanto mio dipendente, non mi puoi riconoscere come datore di lavoro, ma come padrone. E come sappiamo bene, lì dove c'è un padrone c'è un servo o una serva, uno schiavo, una schiava. E uno schiavo o una schiava è un uomo o una donna che non vede riconosciuti i propri diritti fondamentali. Badate che un'altra caratteristica della discriminazione è di essere resistente, dura. Non basta una legge per superare la discriminazione, bisogna mettersi in discussione, bisogna saperle riconoscere, bisogna saperle denunciare, bisogna sapersi, per questo dico ci riguarda, metterci in discussione, cioè bisogna saper stare accanto, per esempio, a coloro che subiscono una discriminazione, torno a ripetere, di carattere sessuale, di carattere razziale, di carattere eh, culturale, eccetera, eccetera, e iniziare un percorso insieme a quella persona di emancipazione e di liberazione dal vincolo della discriminazione. Guardate, vi faccio un esempio banale, noi viviamo in una fase molto delicata che è quella del Covid, lo sappiamo bene, dobbiamo vivere una forma di restrizione, no? non siamo liberi di uscire quando vogliamo e come vogliamo. Dobbiamo mettere la mascherina, eccetera. Il Covid recentemente è stato trovato nella sua variante inglese, per esempio, dentro la comunità indiana dell'Agropontino. C'è un grande dibattito a livello sia locale che nazionale. Una testata locale giornalistica importante, in prima pagina, ha, fatto, ha scattato una foto e ha messo un titolo questo qualche giorno fa con su scritto: Badate. Che, come anche il linguaggio possa indurre una discriminazione che poi viene assorbita dalla collettività o da una parte della collettività, su quel titolo c'era scritto riserva indiana ora questa non ci deve far ridere una comunità di uomini e di donne, quando viene definita riserva indiana cioè un luogo di costrizione, di contenimento dove devi stare a prescindere e che peraltro ricorda le forme gravi di discriminazione agite, per esempio negli Stati Uniti, nei confronti dei nativi americani, costretti a vivere dentro le riserve, dentro la loro dimensione, separati dal resto del mondo, quel titolo sta ad indicare che c'è ancora, nella nostra collettività, nella nostra società, l'idea per cui gli altri, peraltro in questo caso persone ammalate, devono stare in un luogo chiuso che è una riserva cioè devono essere divise e distinte. Questo capita, badate, piuttosto agevolmente, in maniera piuttosto diffusa. Pensate ancora una volta all'abitare. Decenni fa, i nostri, i nostri nel senso i, i nonni di noi italiani del meridione, che andavano nel nord del paese per lavorare, per esempio in Piemonte, avevano difficoltà ad affittare casa. C'era scritto non affittiamo ai meridionali. Questa stessa cosa avviene anche oggi per molti migranti, dove c'è scritto non affittiamo agli immigrati, perché lo stereotipo e poi la discriminazione porta a dire che chi è diverso da noi, per forza di cose, è delinquente o probabilmente un delinquente, o un portatore di malattie, cioè ancora una volta l'untore. Io l'ho anche questo osservato più volte, stiamo conducendo una ricerca sull'abitare migrante nella provincia di Latina il 40% circa delle persone proprietari di immobili non vogliono affittare la loro casa agli immigrati perché? perché nascono tutta una serie di pregiudizi che anche questi rafforzano le discriminazioni perché non ci piace avere un immigrato accanto a casa perché non ci piace avere un perché non pagano regolarmente l'affitto, tutti i luoghi comuni che rafforzano la discriminazione. E cioè l'idea per cui tra noi e gli altri, per noi è una categoria generale, e gli altri c'è sempre una distanza che non può essere colmata. Ecco, la discriminazione è esattamente questa distanza, che è distanza fisica, il ghetto, pensate, appunto la riserva indiana, Culturale, noi in quanto italiani ci consideriamo culturalmente superiori a voi, economica, siamo più ricchi degli altri e quindi per questo titolari di diritti maggiori e così con tante altre variabili. Ora c'è anche una domanda, la domanda è che fare, cioè nel momento in cui noi ci rendiamo conto di essere dentro una società che esprime forme varie di discriminazione. Come ci collochiamo? Alcuni potrebbero dire, me ne frego semplicemente, siccome io non sono discriminato, continuo a fare la mia vita. Tutti quanti noi nell'arco della nostra vita potremmo essere discriminati. Magari anche per ragioni sessuali. C'è un grande dibattito in questi giorni su questo tema. Il punto è che una società che, che si fonda o che comunque produce di discriminazione è una società che si fonda sulla disuguaglianza e cioè su anche forme gravi di povertà, di subordinazione. Con uh, il progetto uh, DOCIDA abbiamo tenuto delle lezioni dentro diverse scuole, dove abbiamo affrontato il tema dello sfruttamento del lavoro. Perché lo sfruttamento del lavoro riguarda in particolare gli immigrati? Nelle nostre campagne, nell'attività di bracciantato. Perché esattamente i migranti? Perché non anche in maniera paritaria gli italiani? assume una connotazione specifica, cioè persone che a volte vengono pagati 2 euro l'ora per lavorare anche 14 ore al giorno. Perché i nostri servizi sociali non sono coniugati anche in relazione ai bisogni di questi uomini e di queste donne? Allora, dinanzi a tutto questo fenomeno, ci dobbiamo interrogare e dobbiamo in qualche modo mettere in campo delle risposte. Io credo che la prima risposta sia l'informazione, cioè avere chiaro il quadro e la situazione per sapere come stanno le cose e una volta avuto chiaro il quadro e la situazione prendere posizione e cioè in qualche modo denunciare le forme gravi o meno gravi di discriminazione che ancora, siamo, che ancora produciamo come società, sia dal punto di vista del linguaggio. Per esempio io quel titolo pubblicato su quel quotidiano l'ho segnalato ad un'associazione importante che si occupa di stampa si chiama Carta di Roma, oltre che alla Federazione Nazionale della Stampa. Per chi, chi ha prodotto quel titolo deve assumersi una responsabilità pubblica e deve essere richiamato alle sue responsabilità. Uno dei maggiori antidoti alla discriminazione è la nostra responsabilità. Una società formata da uomini e donne responsabili e consapevoli tendono a non produrre e a non legittimare la discriminazione a combatterla ed è chiaro che io o noi anche come associazioni e tanti altri ci aspettiamo da parte di quelle associazioni nazionali carta di Roma la federazione nazionale della stampa un intervento sul direttore di quel giornale perché chieda scusa e cambi radicalmente il suo linguaggio Così come chiediamo, per esempio, alle procure della Repubblica di intervenire su quei padroni che pretendono dai loro lavoratori immigrati l'utilizzo esatto di quel termine, perché questa è una forma di discriminazione grave che legittima lo sfruttamento. Questo nelle nostre campagne, ma potrei farvi anche molti altri esempi. Quindi insieme, come dire, al tema della produzione della discriminazione e quindi di una sorta di separazione tra chi si sente, eh, eh, come dire, cittadino in pieno e chi viene considerato invece cittadino di serie B, ecco, insieme a questo c'è la nostra responsabilità, che però emerge nel momento in cui conosciamo, approfondiamo e rispetto a questo sappiamo condurre, utilizzando le parole corrette, delle battaglie pubbliche. Sappiamo affrontare la questione sul piano pubblico. George Floyd, ce lo ricordiamo tutti, quel ragazzo uomo eh, americano morto perché un poliziotto gli ha messo un ginocchio sul, sulla gola. Ecco, quella è una forma gravissima di discriminazione compiuta negli Stati Uniti. Nella nostra provincia ci sono stati casi non esattamente uguali, ma comunque che andavano in quella direzione. La risposta a tutto questo deve essere la nostra capacità di mobilitarci di Denunciare, di attivarci sulla base della comprensione perfetta puntuale di ciò che è accaduto per fare in modo che tutto questo non si ripresenti. Perché non ci siano uomini che si arrogano il diritto di chiamare, eh, di farsi chiamare droni da altri, ci siano eh, uomini che pretendono dalle donne prestazioni sessuali in quanto loro dipendenti, la discriminazione sessuale che produce violenza. Perché ci siano servizi sociali volti a rompere questi legami di dipendenza e ad accogliere e accompagnare gli uomini e le donne vittime di discriminazione, a difenderle, a tutelarli e a tutelarle e quindi a costruire in questo senso una società migliore rispetto a quella attuale è stato lungo? No, grazie Marco, Siamo, sei stato nei tempi abbiamo iniziato anche un po' tardi quindi non ti preoccupare, grazie mille grazie per le numerose sollecitazioni che ci hai dato e credo che tutti noi condividiamo appieno eh, riprendo una frase che hai detto che credo sia molto importante, cioè diventare tutti attori, ecco in questo momento chiedo a voi ragazzi ragazze, eh, di condividere con voi eh, qualche episodio, un racconto, che possa in qualche modo rientrare in questo uh, racconto che vi ha fatto Marco, in questa descrizione che ha fatto Marco. Posso fare un esempio io così per rompere il gioccio? Anche se vi faccio un esempio perché dicevo che tutto questo ci riguarda, cioè può riguardare anche, per esempio, me, che sono un italiano che ho un certo ruolo, eccetera. Pensate che io sono figlio di una donna profuga, con tanti uomini, tante donne, tante ragazzi che oggi hanno sono come, arrivati come profughi e poi titolari di un permesso di soggiorno. Io a 18 anni non ho potuto fare il militare come molti miei connazionali perché figlio di una donna profuga con eh, titolare il diritto di asilo ma profuga non ero considerato all'altezza cioè così puro e così puramente italiano da poter partecipare al servizio militare ecco quella è una forma grave di discriminazione che ripeto, si ripete tutti i giorni, che io ho vissuto sulla mia lè, di cui ho fatto esperienza, e che ritrovo quotidianamente nel mio, nelle mie relazioni, nella mia professione, in comportamenti e linguaggi ripetuti. Questo per dire, ancora una volta, ed essere coerenti con l'inizio della mia riflessione, questo tema ci riguarda, a prescindere, e tutti noi, in un qualche modo, in una qualche forma, ne facciamo esperienza. Sì, assolutamente vero. Grazie Marco per aver condiviso anche questo, questa tua, insomma, um, esperienza personale molto mh, importante. E, io ricordo che ad esempio in alcuni dei nostri tavoli della settimana scorsa c'è stato un condividere di alcuni ragazzi eh, su alcune esperienze, Pensiamo appunto al, all'utilizzo del linguaggio, ecco, uh, um, più volte menzionato. Non c'è nessuno che vuole rompere il ghiaccio. <ride> Buonasera a tutti. Ciao, Desmond. Sì. Dici tutto, grazie. <ride> No, è niente, intanto sto tornando a casa così. Eh, quello che vorrei dire uh, di quello che Marco l'ha detto, um, dei maniera in cui uh, le gente dicono le cose. Per esempio, quello che è successo con me l'altro giorno al lavoro, è venuto un cliente. Ci sentiamo. Si è venuto un cliente eh, eravamo lì in cinque tra i colleghi um, senza mascherine oppure il cliente che era venuto e eh, lui stava senza mascherina eh, mascherina però mentre che chiariamo parliamo insieme poi lui mi dice che perché tu non hai messo la mascherina tu vai a mettere la mascherina non devi stare con noi senza mascherina secondo me lui aveva ragione perché normalmente dovevo mettere la, indossare la mascherina, però eravamo in cinque, oppure lui non aveva la mascherina. Oltre che lui aveva ragione, però eh, dipende il maniera in cui lui mi aveva detto. Lui non mi doveva dire che tu non devi stare con noi senza la mascherina. E per quello che no, succede, ci stanno le, diciamo, le maniere per dire le cose che, anche che uno, No, non c'è l'intenzione per dire che è discriminazione o diciamo che è una maniera di, di razzismo però si può dire cosa un'altra maniera anche che se è una razzista però si può dire una maniera modificata che quella persona non si può pensare che è un, uh, diciamo che è un sistema di, di, uh, di discriminazione Adesso eh, il tuo esempio è, è lampante, cioè è vero, Questo, il modo in cui uno racconta, tu hai detto io so di essere in colpa perché non avevo la mascherina, però non ero il solo e quindi chiedermi di mettere la mascherina come chiederlo agli altri sarebbe stato giusto. Ottimo esempio. Marco. No, no, ottimo esempio, ma anche il modo, no? e cioè utilizzare lo stesso linguaggio per tutti, indipendentemente da qualunque supposta distinzione, è fondamentale. Mentre par parlavate, mi è venuto in mente un episodio che ho vissuto io molti anni fa, quando andai a prendere il caffè con un ragazzo indiano. Io mh, ho lavorato con loro nelle campagne, insomma, alla fine di questa giornata andai con questo ragazzo, eravamo tutti e due vestiti nello stesso modo, quindi da braccianti stanchi, io più sudato di lui perché qualche, avevo, avevo qualche chilo in più di lui, quindi anche più stanco, e andammo al bar eh, a Sabaudia, in, nelle campagne, chiedemmo due caffè, badate a me dietro il caffè nella tazzina e a lui nel bicchiere di plastica. È stato uno schiaffo, non fisico chiaramente, No? è stato uno schiavo, una discriminazione che denotava anche una forma di, di razzismo nei confronti di un ragazzo di origine indiana che soltanto in quanto indiano veniva trattato diversamente da me che ero italiano, bianco e quindi io avevo, ero riconosciuto appartenente ad una comunità e l'altro invece, come appartenente ad un'altra comunità inferiore e quindi meritava di essere trattato in questo modo. Ecco, questa è una forma, un altro esempio di discriminazione che io ho vissuto e che non ci deve, e che ci deve, come dire, interrogare ed indignare dal mio punto di vista. Grazie ancora. Sì, uh, Se non ci so Vai, Desmond. Vorrei dire che quella cosa è successo anche a me, però a me. Tutte queste cose mi prendo come l'ignoranza, per esempio, che mentre i colleghi che andiamo al bar, loro danno, diciamo chiediamo caffè insieme, a me mi dà sempre con il bicchiere della plastica. Però io non ho mai manco lamentato o dire niente a loro, perché secondo me è l'ignoranza. Perché se siamo in cinque o in quattro, mi dai a liatria con il bicchiere, il bicchiere, poi a me mi dai con la bicchiere plastica. Secondo me, so, è uno che... Non c'è l'educazione, secondo me, è quello che penso io. Grazie Desmond per la tua testimonianza. Ciao. Bisogno, sì, di... Ciao, ciao, Victoria. Okay, anche io volevo dire questo. Allora, è nel nostro comune, quando, come, quando si fanno le domande, allora, se abbiamo andato noi che siamo stranieri, poi appena arriviamo là, loro hanno detto, eh, ma che fanno questi, eh, eh, guarda loro che fanno, che cosa fanno qua. Loro, eh, poi l'altra signora ha chiesto, ma chi è, ah, que, quelli linguri, che fanno? Che... Eh, poi loro è venuto da qua, uno è venuto e mi ha chiesto, perché l'altra la, ragazza non è, non è molto brava per parlare le Poi mi hanno chiesto, ma che, che fate qua voi, che fate qua? ho detto sì siamo qua per fare le domande. Poi loro mi hanno detto qua questa domanda non è per voi, è per noi. Voi non si può fare le domande che facciamo noi, perché voi dovete, dovete andare nel nostro paese. Questo io Poi ho detto alla signora questa è un resiste perché questa è, la domanda, è una domanda generale. Non, è, non devi fare una discriminazione per una persona a parte che non è italiana non si può fare le domande. Poi l'abbiamo fatto un po' di casino e poi comunque alla filamento non li fanno più e poi siamo andati Tina a fare questa sesta domanda. E poi un'altra, io ho visto un bar, loro hanno messo in fronte un cartello per non cercare il barista. E poi io sono andata a chiedere un lavoro, E' poi, appena arrivato e mi hanno detto sì, sì, sì noi stiamo cercando un barista però non si, possiamo, non si può lavorare ho detto, perché per quale motivo che non posso lavorare Mi detto, sì. è un noi abbiamo una ragazza che ha meno di 25 anni io sì io ho 22 anni perché ce l'avevo 22 anni io ho 22 anni, quindi posso lavorare? Quando ho detto no, non si può perché cerchiamo un italiano e basta. E per questo io non posso lavorare. Grazie, Vittori, per la tua testimonianza. In questo caso abbiamo visto appunto come esista, esiste la discriminazione nel campo lavorativo e, giuri, e diciamo, giuridico-legislativo. Eh, Magari su questo Elio, poi, che sarà la prossima persona che parlerà uh, a cui darò parola, ci può uh, rispondere, dare qualche input. Prima di proseguire e andare avanti con i nostri ospiti, vorrei ringraziare la presenza anche della dottoressa Stefania Zanda, che prima non avevo visto, di One, uh, di one Stop Shop. Buonasera. Il resto li conosco, quindi giochiamo in casa. Piano piano vi presenterò. Uh, grazie. Allora, a questo punto do la parola a Elio. Pina, a scusami. Sì. C'era Sergio Mattia. sergio che si era prenotato in chat. Ok, grazie Mattia. Sergio, vai. Scusami. Niente, sarò veloce, eh, così non, non tagliamo. Ringrazio Marco, lo saluto caramente. Saluto Elio, eh, che saluto caramente. La Rina, eh, voglio giusto dare un'aggiunta al ragionamento che stiamo facendo tutti insieme, perché siamo due realtà. Un un po' eh, due mondi diversi. Marco ha parlato del linguaggio padrone. È chiaro che noi italiani intendiamo benissimo che cosa vuol dire quando eh, la persona dice padrone. Eh, L'immigrato non recepisce, diciamo, eh, forse un messaggio eh, da un'angolazione diversa. Questo perché? Perché l'informazione che viene data all'immigrato all che lavora ancora non ha recepito la eh, pesantezza dell'espressione padrone. Eh, come vi ho detto già l'altra volta e come ho detto anche a noi, eh, ho fatto anche a Marco, gli ho segnalato che noi abbiamo fatto scuola d'italiano a Bella Bellafarnia con gli indiani Lì eh, la, la, la, ci sono delle realtà che noi dobbiamo tenere ben presente. Le, la nuova generazione alla quale noi facevamo l'italiano, eh, diciamo più avanzato, che già frequentavano le classi, e quindi c'è un'informazione che dagli insegnanti nel, nel, nell'apparato scolastico riesce già a produrre un nuovo tipo di immigrato. L'immigrato invece che eh, Marco eh, ci segnala nei, nei libri, nei suoi racconti, è colui il quale sta lavorando per dare modo ai loro figli di crescere in una realtà completamente eh, nuova, diciamo, per l'immigrato che lavora. Eh, quindi eh, do dobbiamo fare attenzione Nell'analizzare questa situazione sul nostro territorio perché lo Stato italiano non ha fatto quasi nulla affinché questi immigrati abbiano un percorso eh, diciamo sano, chiamiamolo sano, eh, cioè eh, eh, scuola, informazione, formazione del lavoro e via di gruppi, un gruppo di lavoratori che Dobbiamo tentare di trovare la formula di farvi crescere. Sergio, scusa. Ah, okay. E via. Basta. Okay. ok, grazie. Ah, grazie per la tua testimonianza da, dal finito. punto di vista sempre de, dell'organizzazione, del, dei servizi che eh, sono, sono uh, in essere eh, nell'Agro Ecco, a questo punto, visto che i tempi sono sempre stretti, scusatemi cerco di mantenere un po' le fila, e chiedo a Elio Zappone, avvocato e che collabora con l'associazione Progetto Diritti, presente nell'Agropontino, ma non solo, di parlarci un po' di quelle che sono gli strumenti per la tutela e la difesa della discriminazione e gli strumenti in maniera ovviamente anche qui Elio eh, visto i tempi ti chiedo sì, un quarto sì, d'ora e venti minuti e sì. poi chiederò uh, ai ragazzi e alle ragazze una loro testimonianza. Grazie. Grazie a te Pina, ringrazio chi mi ha preceduto, in particolare ringrazio Vittori e Desmond che insomma con la loro testimonianza ci fanno capire come il problema delle discriminazioni sia assolutamente un problema molto attuale insomma qui in Italia. Ehm, allora io cerco di fare un piccolo passo indietro, cioè prima di individuare quelli che sono appunto gli strumenti no? che abbiamo nell'ordinamento italiano per combattere le discriminazioni e lo sfruttamento lavorativo, ho pensato di individuare un pochino prima quelli che sono, diciamo, gli elementi eh, dai quali possiamo appunto desumere che ci troviamo di fronte a una situazione di discriminazione o di sfruttamento lavorativo. Questo perché non tutte eh, le persone, ma soprattutto, diciamo, magari anche... Gli stranieri hanno sempre contezza no? che le situazioni che vivono in realtà sono appunto situazioni di discriminazione o situazioni, diciamo, di sfruttamento lavorativo. E per, per questo, diciamo, ho, ho preparato un piccolo PowerPoint, vediamo se riusciamo, se riesco a condividerlo. Così eh, eh, lo facciamo subito, se ci riusciamo. Eccolo qua. Allora, così ci prova. Eh? Eh, eh, condividere lo schermo, sì. eh, ecco qua. Condividi, lo vedete un attimo? Sì, vediamo, lo vediamo, Elio. Ok, allora, eh, quindi ho pensato di partire appunto da quelle che sono le principali forme di discriminazione che sono riconosciute e quindi sono vietate appunto dal diritto eh, dell'Unione Europea e il diritto, diciamo, il diritto nostro nazionale che sono contenute in maniera abbastanza, diciamo, chiara e precisa dalla direttiva 43 del 2000 che è stata poi recepita in Italia con il decreto legislativo 215 del 2003. Eh, la prima forma di discriminazione è appunto la forma, diciamo, la discriminazione diretta che si ha, quando una persona appunto a causa della, della razza, della propria etnia, eh, del proprio orientamento politico, sessuale, è trattata meno favorevolmente di come mh, sia stata trattata o di come sarebbe trattata eh, una persona in una situazione analoga. Ad esempio è stata dichiarata incostituzionale in quanto appunto direttamente discriminatoria la condotta di quei comuni o di quelle regioni eh, che per poter accedere all'erogazione appunto di contributi pubblici avevano richiesto soltanto ai cittadini extracomunitari di presentare un determinato documento che è appunto una certificazione eh, consolare reddituale che non veniva chiesto invece ai cittadini italiani i quali potevano presentare soltanto l'ISE. quindi tutti dovevano presentare l'ISE, ai cittadini extracomunitari era chiesta una cosa in più, e quindi è stata dichiarata appunto in costituzione proprio perché è direttamente discriminatorio. Le, la discriminazione invece può essere diretta, cioè quando una persona appunto sempre di una determinata razza appunto, o di una eh, determinata etnia, orientamento politico, condizione personale, a causa di una norma, di un criterio che è un criterio apparentemente neutro perché si applica a tutti, eh, di fatto però poi si viene a trovare una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Salvo ovviamente che tale criterio o tale disposizione sia appunto giustificata da una finalità legittima. A tale proposito ad esempio è stata dichiarata appunto uh, incostituzionale in quanto appunto indirettamente discriminatoria la condotta di quei comuni o di quelle regioni eh, che eh, diciamo eh, nel, nella valutazione appunto dei requisiti necessari diciamo per l'accesso alle case popolari avevano introdotto un criterio applicabile a tutti che era appunto quello della eh, anzianità appunto di residenza che però di fatto creava appunto una situazione di svantaggio degli stranieri appunto rispetto eh, agli italiani perché per gli italiani era molto più facile diciamo, soddisfare appunto uh, tale, uh, tale criterio, tale, tale requisito. Uh, la terza forma uh, di discriminazione uh, eh, riconosciuta appunto dal diritto uh, comunitario italiano è il cosiddetto harassment, cioè quel comportamento che viene adottato appunto per motivi di razza, origine etnica, che ha lo scopo o anche diciamo soltanto l'effetto quindi c'è un valore diciamo oggettivo appunto della discriminazione di violare la dignità della persona o creare appunto anche un clima intimidatorio offensivo cioè parliamo noi di quella discriminazione che non ha come obiettivo quello di creare diciamo eh, una eh, appunto una discriminazione nell'accesso ad un diritto oppure eh, diciamo ad un servizio bensì semplicemente quella appunto di umiliare, di offendere, di degradare l'essere umano. Da questo punto di vista, ad esempio, ehm, è stata dichiarata proprio per questo motivo eh, discriminatoria la condotta eh, tenuta appunto dalla Lega Nord che nel 2011 aveva affisso in giro per Milano dei manifesti con, scritto, con su scritto Milano Zingaropoli, no? Solo con l'intento appunto di offendere, di umiliare. E infine c'è appunto l'ordine discriminatorio e questo eh, mi fa pensare a quello che ci diceva prima No? L'ordine di discriminare quando ad esempio non so, eh, il proprietario di un alloggio eh, dà ordine alla agenzia immobiliare eh, di non affittare agli stranieri, oppure il eh, datore di lavoro che in un annuncio diciamo, di lavoro scrive appunto che eh, non, non, diciamo, non, non, possono, non possono essere assunte persone, persone straniere. Eh, per quanto riguarda invece in maniera diciamo più specifica la normativa, eh, Ecco, nazionale, distinguiamo diciamo tre livelli, livello appunto costituzionale, penale e civile. Dal punto di vista diciamo del diritto costituzionale la norma principale appunto che è contenuto il principio di non discriminazione, l'articolo 3,1 eh, della Costituzione, ai sensi del quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche condizioni personali o sociali. Diamo appunto che la norma parla di cittadini, ma la Corte Costituzionale è intervenuta più volte per chiarire come il principio di uguaglianza si applichi a tutti quanti, ovviamente, e anche agli stranieri. Questo perché? Perché i diritti fondamentali sono diritti della persona, dell'essere umano, non sono diritti che appartengono al cittadino italiano o piuttosto che allo straniero, ma sono all'essere umano. Per cui i trattamenti differenziati diciamo, nel godimento appunto di questi diritti fondamentali sono ammessi solo quando eh, diciamo, sono giustificati appunto dall'esigenza di tutelare valori che sono altrettanto importanti rispetto a quelli che vengono messi. E il criterio in base al quale appunto, si possono introdurre questi trattamenti differenziati è il criterio della ragionevolezza. Da questo punto di vista è molto interessante una recente sentenza della Corte Costituzionale, la 186 del 2020, che è intervenuta appunto eh, su eh, una norma particolarmente odiosa eh, che era stata introdotta dal decreto Salvini e cioè quella per cui i richiedenti asilo eh, non potevano avere accesso appunto all'iscrizione anagrafica. Noi sappiamo tutti quanti che i richiedenti asilo sono assolutamente regolari e hanno un normale permesso di soggiorno. Non si comprendeva qual era il motivo no? per cui eh, gli stranieri, eh, diciamo, ai richiedenti asilo, eh, veniva impedito dal, dal decreto Salvini di, di, mh, di ottenere l'iscrizione anagrafica. Da questo punto di vista la sentenza della Corte Costituzionale è stata molto dura nel dichiarare appunto l'incostituzionalità della norma proprio perché l'ha ritenuta del tutto irragionevole per una serie di motivi. Il primo è perché eh, l'iscrizione anagrafica è appunto strumentale all'erogazione di una serie di diritti fondamentali della persona quale il diritto alla salute, il diritto all'assistenza sociale per cui venendo meno appunto l'iscrizione anagrafica veniva meno la tutela appunto di questi diritti inviolabili. Ma anche dice appunto la Corte che eh, c'è, cioè, vi era un'irrazionalità Stessa della norma perché da un lato il decreto Salvini eh, diceva di voler incrementare diciamo, la pubblica sicurezza però poi in realtà eh, questa norma limitava di fatto la capacità appunto di controllo e di monitoraggio da parte dei comuni e quindi aumentava, aumentava l'insicurezza e eh, ultimo diciamo e non meno importante perché creava uno stigma sociale appunto no? minando appunto alla dignità della persona creando quindi una, una marginalizzazione di queste persone cioè sostanzialmente gli si diceva siete delle persone sì che potete stare qui in Italia eh, siete regolari però in realtà voi non siete parte della nostra comunità la vostra è una situazione diciamo di precarietà non solo documentale ma diventa anche una precarietà che possiamo definirla proprio esistenziale, no? quindi voi non, non ci siete, siete qui ma non, non siete parte di noi e quindi eh, diciamo questa, questa, insomma, questa norma gravissima fortunatamente è stata dichiarata incostituzionale. E, ehm, ecco, per quanto riguarda invece il livello eh, diciamo del diritto penale, la legge di riferimento è la legge Mancino, la legge 205 del, eh, del 93, che introduce diciamo, una, una tutela preventiva nella sua formulazione originaria puniva appunto coloro eh, che avessero in qualsiasi modo diffuso idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico o avessero incitato a commettere atti di discriminazione. Eh, fin diciamo dalla sua introduzione eh, questa norma diciamo ha creato una serie di problematiche eh, di compatibilità con il principio costituzionalmente garantito della libera appunto manifestazione eh, del pensiero, tanto che poi si è arrivata a una modifica del 2006 in cui diciamo il termine appunto diffonde idee superi sulla superiorità è stato uh, sostituito con il termine propaganda. Non è una modifica diciamo di poco conto perché di fatto ad oggi eh, diciamo, per la punibilità non è più sufficiente no? che eh, una semplice manifestazione di un pensiero razzista o discriminatorio, ma è necessario dimostrare, appunto, che questa manifestazione sia poi idonea a, eh, diciamo, ehm, a raccogliere, appunto, consensi diciamo, intorno al pensiero, al pensiero manifestato. Eh, cioè Ciò non ha impedito comunque di condannare il sindaco di Verona nel 2009 appunto per questo reato, per aver affisso dei manifesti in giro appunto per Verona in cui c'era scritto ad esempio no ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli inzingari, no? Uh, quindi fortunatamente diciamo, è, stato, è stato poi condannato dalla Cassazione. Per quanto riguarda invece la tutela civile, la norma di riferimento è l'articolo 43 del testo unico in migrazione che prevede appunto una tutela generalizzata verso tutti i comportamenti discriminatori in qualunque ambito della vita sociale si, si realizzano, quindi sia a scuola, al lavoro nelle realtà associative, in qualunque luogo. Anche se è compiuto ovviamente nei, nei confronti dei cittadini italiani, prima ce lo diceva Marco, no? le discriminazioni non sono soltanto quelle nei confronti degli stranieri, ma anche quelle nei confronti di cittadini italiani che magari hanno determinate caratteristiche eh, o perché appartengono a determinati gruppi sociali eh, più ristretti, no? E la cosa interessante è che il nostro ordinamento quindi con articolo, recepisce un concetto che possiamo definire oggettivo di discriminazione. Cioè si ritiene discriminazione ogni comportamento che abbia eh, o lo scopo ma anche soltanto l'effetto di produrre una discriminazione. Eh, questo è, è importante perché eh, il successivo articolo 44 che parla appunto dell'azione civile antidiscriminatoria, cioè lo strumento legale che noi abbiamo no, per eh, interrompere una discriminazione e ottenere anche un risarcimento del danno di fronte a una discriminazione subita, Anch'essa appunto eh, prevede una rilevanza oggettiva della discriminazione, cioè noi non dobbiamo, eh, il soggetto discriminato non deve provare che vi fosse uno scopo discriminatorio da parte di colui che ha posto in essere appunto il comportamento discriminatorio. Da questo punto di vista eh, io ho seguito un caso recentemente, secondo me interessante, di un ragazzo della Guinea, che, uh, un richiedente asilo al quale era stato dato un codice fiscale numerico invece di un codice fiscale alfonumerico. Purtroppo diversi cittadini richiedenti asilo hanno avuto, diciamo, uh, assegnato un codice fiscale numerico, non si capisce bene. Qual è il motivo? Però di fatto lui non riusciva ad aprire un conto corrente eh, presso nessun istituto di credito. Eh, così si è rivolto al nostro, al nostro studio, insomma, e l'abbiamo seguito. Siamo andati in poste Italiani, abbiamo eh, palesato diciamo, la situazione. Posti Italiani ci ha detto che da parte loro non vi era nessun atteggiamento diciamo ovviamente discriminatorio però di fatto i loro software non consentivano di poter aprire un conto corrente ai cittadini stranieri con un codice fiscale numerico e allora abbiamo appunto eh, posto in essere un'azione civile antidiscriminatoria eh, tanto che quindi il Tribunale Ordinario di Roma eh, ha eh, condannato quindi poi alla fine post italiani a risarcire il danno di 3.000 euro, quindi eh, insomma, ha, ha dato un valore forfettario diciamo, al danno, quindi di 3.000 euro al cittadino straniero e ha eh, eh, ovviamente diciamo, condannato anche la eh, posta italiana a eh, aprire il conto corrente nei confronti dello straniero ed interrompere anche il comportamento discriminatorio nei confronti non solo del ragazzo ma di tutti coloro che si che si fossero trovati nella stessa situazione del ragazzo quindi con il codice fiscale numerico quindi questo perché è importante ci fa capire che anche se non c'è una volontà discriminatoria no da parte eh, del soggetto insomma in questione però di fatto se ciò che si produce è una discriminazione il nostro ordinamento uh, tutela il soggetto appunto che ha subito la discriminazione. Eh, appartiene alla giurisdizione ordinaria, questo è importante per dire cosa? Perché il tribunale ordinario è appunto il tribunale dei diritti, questo significa appunto che il diritto alla non discriminazione è un diritto che viene riconosciuto come un diritto fondamentale appunto della persona. Per quanto riguarda invece il tema dello sfruttamento lavorativo, la norma di riferimento è l'articolo 603 bis, no? che parla appunto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento lavorativo, quindi caporalato e sfruttamento lavorativo. La norma è stata introdotta, diciamo, nella sua prima formulazione nel 2011, andando a colmare un vuoto normativo abbastanza, eh, diciamo, Scandaloso visto e considerato che comunque in Italia questa problematica era presente già da diversi, da diversi anni. Eh, tuttavia diciamo, eh, la norma inizialmente presentava una serie di limiti che poi diciamo, in parte sono stati comunque superati da una modifica di cui parlerò tra poco. E quali erano i limiti principali? Intanto che il datore di lavoro non poteva essere punito direttamente, cioè la punibilità era possibile soltanto in concorso con l'attività appunto del caporale. Quindi se vi era appunto un caporale allora poteva essere punito anche il datore di lavoro sfruttato. Eh, il caporale a sua volta poteva essere punito solo se vi era appunto un'attività un di intermediazione che era realizzata appunto con violenza, con minaccia o con intimidazione e nel contesto appunto di una struttura eh, organizzata. Questo chiaramente Queste due condizioni determinavano tutta una serie di problematiche dal punto di vista probatorio, quindi era molto difficile riuscire a provare in tribunale no, l'esistenza, la sussistenza diciamo, uh, di, appunto, di questo reato. E anche diciamo, la mancata previsione di una forma di confisca dei profitti era comunque un elemento diciamo, eh, negativo perché sappiamo appunto che molto spesso per i datori di lavoro che mirano appunto, ai massimi profitti proprio attraverso lo sfruttamento, è, eh, come dire, la, la confisca del profitto ha proprio un'efficacia deterrente appunto, importante. Così diciamo, eh, si è arrivati appunto alla modifica del, del 2016 che ha riformato l'articolo 603 e quindi la nuova fattispecie appunto punisce chi approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, allora o diciamo recluta manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, cioè diciamo il caporale che eh, recupera quindi eh, dei lavoratori per farli lavorare presso dei lavoratori in condizioni di sfruttamento, quindi è punito sia questo caporale ma è punito altresì, diciamo, chi utilizza o assume o impiega mano d'opera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, cioè il datore di lavoro, che è quindi punibile sia diciamo, se si avvale di attività appunto del caporale, ma anche quando non si avvale appunto dell'attività del caporale. E poi sono indicati, diciamo, una serie di cosiddetti indici di sfruttamento, eh, cioè, diciamo, delle situazioni in presenza delle quali si presume che vi è, diciamo, una situazione appunto di sfruttamento, no? Eh, si parla appunto delle retribuzioni che sono palesemente, diciamo, sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ma anche la violazione della normativa in materia di lavoro, eh, di, di ferie, di riposo, la violazione in materia di, eh, di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e anche ovviamente insomma, la sottoposizione del lavoratore diciamo, a condizioni degradanti sia diciamo, in ambito lavorativo sia diciamo, sul luogo di lavoro ma anche diciamo, a relativamente alle sistemazioni alloggiative. E, diciamo, quali sono i principali appunto, elementi positivi di questa situazione? Questa, eh, riforma. Innanzitutto l'abbiamo detto, la distinzione tra la condotta illecita del caporale e del datore di lavoro. Quindi oggi abbiamo la possibilità, quindi una punibilità autonoma del datore di lavoro. Eh, questo eh, mi, fa, mi fa pensare diciamo, ad un caso che sto seguendo recentemente, che è stato possibile, diciamo, uh, come dire, perseguirlo Uh, penalmente appunto questo datore di lavoro proprio grazie a questa modifica uh, si tratta appunto di un cittadino straniero Ginder diciamo è un nome appunto di fantasia che in, in maniera autonoma aveva cercato diciamo un datore di lavoro trovandolo appunto nel mese nel mese di eh, eh, luglio 2020 eh, e al quale insomma aveva chiesto di poter lavorare nella sua azienda agricola eh, quindi come ha detto diciamo alla pulizia degli animali e della Stampa gli accordi con il datore di lavoro, quindi li ha presi direttamente lui, eh, una piccola azienda agricola, e eh, gli accordi prevedevano che lui avrebbe lavorato otto ore al giorno, avrebbe avuto pitto alloggio e il datore di lavoro gli avrebbe anche eh, presentato la domanda di regolarizzazione, visto che lui eh, non aveva un permesso di soggiorno. Di fatto poi lui è stato costretto a lavorare per circa tre mesi, ha lavorato a 13 ore circa 13 ore eh, al giorno, condizioni di lavoro durissime, eh, addirittura eh, per, per l'alloggio gli è stata data diciamo una piccola struttura adiacente ad un pollaio e eh, infine gli sono stati chiesti addirittura prima 500 euro per presentare la domanda di regolarizzazione e poi successivamente dopo un mese e mezzo gli sono stati chiesti altri 750 euro quando il lavoratore ha avuto appunto il coraggio diciamo di ribellarsi no? e quindi di chiedere delle condizioni lavorative più dignitose il datore di lavoro lo ha minacciato dicendogli che eh, se lui non avesse accettato appunto queste condizioni, lui non avrebbe portato a termine la uh, domanda di regolarizzazione e quindi lo straniero sarebbe rimasto senza permesso di soggiorno, utilizzando appunto questo, no, questo, uh, diciamo questo strumento no, per in qualche modo intimidire e ricattare e ricattare lo straniero. Fortunatamente lo straniero ha avuto il coraggio di andare avanti, quindi insomma in qualche modo l'abbiamo assistito, incoraggiato, ha presentato appunto la denuncia e eh, oggi il, il giudice ha, eh, il GIP diciamo ha fissato appunto il giudizio immediato perché ritiene che le prove siano eh, a carico diciamo, del datore di lavoro, siano schiaccianti. Ovviamente diciamo. Eh, se non ci fosse stata appunto questa modifica normativa, eh, questo datore di lavoro probabilmente non sarebbe stato mai no, perseguito appunto penalmente. Eh, quindi da questo punto di vista diciamo si è trattato di una modifica molto molto importante. Eh, dopodiché diciamo, eh, anche il fatto che non, è, non sia più necessario che la condotta del datore di lavoro sia posta in essere con violenza, minaccia o intimidazione, è importante perché ci dice che oggi noi, abbiamo una situazione diciamo sfruttamento lavorativo e quindi possiamo parlare di sfruttamento lavorativo anche in quei casi in cui il lavoratore magari è formalmente libero no, di entrare o di uscire da un rapporto eh, lavorativo ma di fatto per la sua situazione di vulnerabilità per la sua situazione diciamo di eh, stato di bisogno eh, è costretto quindi ad accettare delle condizioni di lavoro che in una situazione normale non accetterebbe no? e quindi ecco, eh, diciamo altri elementi mh, sempre positivi eh, l'avere introdotto appunto la confisca obbligatoria dei profitti conseguiti mediante appunto il reato che ha un'efficacia come dicevamo appunto deterrente molto importante eh, nei confronti appunto dei, dei datori di lavoro e a mio avviso anche il fatto, il controllo giudiziario dell'azienda cioè quando praticamente eh, attraverso appunto no, l'intervento eh, diciamo penale, quindi eh, si va eh, l'intervento penale rischierebbe appunto di interrompere l'attività imprenditoriale e quindi di compromettere appunto no, anche i livelli occupazionali dell'azienda. È possibile quindi no, che vi sia appunto un controllo giudiziario dell'azienda in modo tale appunto che le persone possano continuare a lavorare e non essere appunto in qualche modo eh, licenziate. E L'ultima cosa, ecco, di cui vi volevo parlare, secondo me, diciamo, anche molto importante. Tante, sto notando anche ecco, in quest'ultimo caso che ho seguito che poi ha avuto anche il suo peso no? nel convincere, no? anche nel rassicurare il ragazzo a presentare la denuncia, è la possibilità che queste persone appunto che hanno subito una situazione di sfruttamento possano ottenere appunto un permesso di soggiorno. Vi sono due tipologie, uno è previsto ecco, dall'articolo 18, l'altro dall'articolo 22, comunque in entrambi i casi si tratta appunto di un permesso di soggiorno che viene rilasciato appunto in, pre in presenza di una situazione di sfruttamento. In questo caso la situazione di sfruttamento può essere o rilevata appunto nel corso di operazioni di polizia o durante appunto un procedimento penale, in questo caso è necessario appunto o comunque diciamo è possibile che venga rilasciato su proposta o con parere diciamo favorevole del pubblico ministero o anche attraverso invece eh, un intervento appunto degli assistenti sociali che si rendono conto appunto di una situazione di sfruttamento. Diciamo che questa seconda parte ecco questa seconda possibilità del percorso sociale di fatto è assolutamente eh, non attuata in Italia sicuramente non in provincia di Latina non mi risulta che sia mai stata attuata però diciamo dal punto di vista normativo eh, questa cosa diciamo è prevista a cosa eh, diciamo serve qual è la finalità ovviamente appunto è quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla situazione appunto di sfruttamento cioè di eliminare quel, quello che dicevamo che è quello stato di bisogno quella situazione di vulnerabilità e di fragilità che già esiste in generale quando comunque uno straniero ha bisogno anche di quel eh, di quel misero eh, salario che gli viene che gli viene dato dal datore di lavoro ancora più se la sua situazione diciamo, di permesso di soggiorno è legata a eh, chiaramente diciamo, ad un'attività eh, positiva del datore di lavoro. E, ecco, questo io eh, avrei finito diciamo, così, in maniera molto sintetica ecco, quello che, che sono appunto gli strumenti diciamo, eh, più importanti che abbiamo. Grazie, grazie Elio, mm, grazie per... Per averci sintetizzato i, in tempi così stretti uh, un percorso così lungo, per averci un po' uh, raccontato quali sono gli strumenti e, e averci anche ricordato quelli che sono un po' i limiti della volte del sistema legislativo. E, ecco a questo punto, se tu riesci a togliere le slide, io proverei a dialogare un po' con i ragazzi, visto che già Victor victory in parte aveva anticipato ecco, questo tuo intervento raccontandoci un suo episodio cioè eh, nel momento in cui sa sa sapeva di poter richiedere un qualcosa mh, previsto insomma, dal proprio comune se non ricordo male victory poi vive nel comune di priverno se ricordo bene beh eh, se ci sono altre testimonianze sarebbe carino utilizzare questo tempo anche per raccontarci raccontarvi ecco buonasera a tutti ciao gurprit, ciao, gurprit. buonasera volevo raccontare una cosa riguardo il Covid. stamattina io certo. e mio amico siamo andati al bar a prendere un caffè mio amico è entrato per ordinare io sono andato a sedere Lì c'era un gruppo di italiani, no? Quando hanno visto che passavo davanti a loro, hanno cominciato a dire che indiani di qua, di là, di covid. Quindi hanno cominciato a insultarmi dicendo queste cose, no? Poi hanno cominciato a ridere, ma guarda, la gente non è che passando nei momenti diciamo molto migliori la gente sta morendo da covid quelli che stanno anche in India o che quelli che stanno anche in Italia però non capisco la gente tutti erano forse più di 30 anni però non, non capisco dove sono fermati perché non sono cresciuti mentalmente capito Eh, non capisco la, la ignoranza da dove viene. Guarda, Good Fit, per rispondere a questa domanda, ci vorrebbero ore e ore di, di incontri. È come diceva Desmond, sicuramente un, un problema culturale. Per questo, se vi ricordate, quando abbiamo fatto il primo incontro la settimana scorsa, parlavamo dell'esigenza di trovare luoghi dove voi. E noi perché questa è un po la struttura il noi e l'altro no è anche tutta una anni di eh, diciamo di, di costruzione sociale eh, momenti di incontro perché poter dialogare parlare tra di noi aiuta a far cadere quei muri che cioè... si sono costruiti sì, però eh, fortunata tempo, dimmi non sto dicendo con il tempo la ignoranza sta montando di più invece di diminuire sì. come perché come diceva marco è un sì. momento difficile la pandemia sta sicuramente eh, eh, rendendo tutto più difficile si stanno allargando le disuguaglianze no quindi certo. mh, è ancora più difficile dobbiamo lavorare noi ecco oggi qui siamo anche per questo il nostro corso questo corso è un corso che serve a voi per primi attraverso le persone che parleranno che hanno parlato la volta scorsa oggi e nei prossimi incontri per darvi dei suggerimenti semplicemente per per ascoltarvi e dialogare Elio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sì, ma io condivido molto quello che diceva prima Marco. Cioè, io il problema, secondo me, importantissimo è quello del linguaggio. E rispetto a questo, diciamo, tutti quanti, come dice Marco, diciamo, siamo chiamati come dire ad, avere, ad assumerci delle responsabilità perché eh, io riflettevo l'altro giorno di come alcuni termini no, ormai sono diventati diciamo di uso comune ad esempio il termine clandestino no? Eh, cioè il termine clandestino viene utilizzato dai media quindi non dico diciamo da chi fa politica e, e magari lo fa no, proprio in chiave razzista ma anche dai semplici media ormai per definire il cittadino magari che non ha permesso di soggiorno no? quando noi sappiamo che clandestino in realtà significa colui che si nasconde alla luce del sole, quindi ha, ha un'accezione particolarmente negativa. Oppure mi veniva in mente, eh, leggevo l'altro giorno una riflessione su, questo, su questa cosa, il termine sbarco, no? noi parliamo delle persone che arrivano sul nostro territorio, sono sbarcati, no? eh, degli stranieri. In realtà il termine sbarco sono gli eserciti che sbarcano, no? e gli, le persone che arrivano per mare approdano. No? E quindi ecco, però questo linguaggio, anche io che magari lavoro con gli stranieri, no? eh, cioè, tante volte ecco, sono ormai ha un certo tipo di linguaggio e tanto da non rendermi più conto no, eh, di trovarmi di fronte invece a un linguaggio discriminatorio. E questo chiaramente poi influisce un pochino su quella che magari che diceva Gurprit, la stupidità no, delle persone eh, che magari si sono rivolte a lui no, eh, con certi termini, eh, ma perché forse ecco, si sentono giustificate nel fare questo da una situazione sociale che in qualche modo appunto glielo consente. E quindi ecco, su questo è il lavoro da fare, da fare tanto. Quello che mi sento di dire a Gurprit è quello che eh, diciamo che in maniera eh, comunque sempre educata, però quello di non abbassare mai, di non abbassare mai la testa, poi chiaramente capire sempre magari la pericolosità della situazione in cui uno si trova, però ehm, è importante che, insomma io lo conosco Gurprit, e so uh, che il ragazzo è che le persone come lui insomma abbiano il coraggio no uh, di, insomma, di, di, eh, di difendersi in qualche modo perché difendendo se stessi in realtà difendono tutti noi, difendono tutte le persone certo. che in qualche modo combattono, combattono per queste cose. Senti, Elio, ti faccio una domanda che ci ha fatto. Ci ha scritto Andrea, dice. Volevo chiedere, esiste una differenza da parte di immigrati di arrivare alla denuncia? Una differenza di come arrivano a denunciare? Di Andrea, dimmi. Difidenza. Sì. Ah, diffidenza. Ah, diffidenza, scusatemi. Diffidenza. diffidenza. Sorry. Okay. <ride> Ma, eh, allora, innanzitutto, come dicevo, Prima di tutto eh, devono avere contezza che la situazione che stanno vivendo è una, è una situazione di discriminazione, è una situazione di sfruttamento. Quindi il primo step è quello. E il secondo step è, ok, eh, ma se io denuncio, eh, che cosa accade? Chi mi sostiene? Ecco, questa è diciamo, una parte appunto dell'argomento che non ho trattato e che è eh, tutto ciò che bisogna fare dal punto di vista della prevenzione e dal, dal punto di vista, diciamo, poi dell'assistenza a 300 sessanta gradi delle persone appunto che denunciano. Perché questo? Perché il soggetto appunto che denuncia il datore di lavoro poi ha bisogno di poter lavorare quindi eh, non potendo più lavorare da quel datore di lavoro spesso non riesce neanche poi a, a, a lavorare facilmente da altri datori di lavoro perché i datori di lavoro si passano comunque la parola e fanno sapere che magari quello è un lavoratore scomodo che è uno che poi eh, come dire si ribella diciamo a condizioni di sfruttamento. Per cui eh, diciamo è importante su questo diciamo sono stati fatti dei passi in avanti quantomeno negli intenti. Eh, è, stato, ehm, diciamo, è stato stipulato un piano triennale appunto, eh, contro il caporalato, contro lo sfruttamento lavorativo a febbraio dell'anno scorso, che prevede tutta una serie diciamo, di azioni importanti, sia dal punto di vista della prevenzione, ma anche appunto, dal punto di vista diciamo, dell'assistenza, no? delle persone appunto, che denunciano, con la reintegrazione lavorativa, la reintegrazione sociale. Diciamo, tutti questi aspetti sono determinanti affinché possano aumentare diciamo, il numero delle denunce. Diciamo che dal punto di vista normativo... Eh come dire punitivo io credo che sia stato fatto già tanto oggi gli strumenti ce li abbiamo e anche grazie a questi strumenti sono aumentate veramente in maniera esponenziale le denunce diciamo di questo di questo reale del reato appunto di, di caporalato e di sfruttamento lavorativo certamente l'attività appunto delle persone come marco della sua associazione e delle altre realtà del territorio hanno contribuito ovviamente a far sì eh, che emergessero diciamo sempre più eh, diciamo situazioni di questo genere eh, però di fatto ecco, manca ancora eh, tutto questo aspetto diciamo, eh, dell'assistenza dell diciamo, a 360 gradi che è uno degli obiettivi che noi ci diamo quando magari scriviamo dei progetti alla regione, per eh, okay, diciamo che okay, noi aiutiamo a denunciare, però poi vogliamo sostenere il migrante anche nei mesi e negli anni successivi, no? il migrante che ha il coraggio appunto eh, di, di denunciare. Quindi un po' di diffidenza iniziale Dipende proprio da questi aspetti e a volte c'è anche diciamo ovviamente nei casi più gravi proprio la paura di ritorsioni anche da parte dei caporali stessi perché nel, nel, nelle situazioni in cui eh, si tratta di sfruttamento lavorativo senza la presenza del caporale è più semplice, è molto più semplice perché eh, il lavoratore diciamo si sente più libero accompagnato magari dal legale comunque di presentare la denuncia. Quando invece eh, c'è un caporale, eh, la cosa è più complessa perché il caporale, come sappiamo, non svolge solo il ruolo diciamo, di intermediazione rispetto al, al datore di lavoro. Molto spesso è colui che poi gestisce anche il racket degli alloggi, è colui che poi magari gestisce eh, tutto diciamo, il racket della documentazione che serve per il rinnovo del permesso di soggiorno, per cui eh, mettersi contro il caporale vuol dire a un certo punto perdere anche quel minimo, quel briciolo diciamo di eh, sicurezze che è, tra virgolette ovviamente sicurezze che lo straniero ha, per cui la diffidenza eh, ecco eh, dipende diciamo soprattutto da questi aspetti qui eh, ovviamente io stesso la diffidenza diciamo eh, come dire mh, mh, in qualche modo la, la accolgo la faccio mia e prima di Uh, magari presentare delle denunce, cerco di uh, riuscire diciamo, a costruire anche le, le condizioni affinché eh, successivamente alla denuncia diciamo, ci sia appunto una rete no, di sostegno al migrante contattando ad esempio le associazioni no, eh, come Parsec, eh, insomma che magari aiutano appunto gli stranieri in questo tipo di percorso eh, e, e quindi in qualche modo anche magari impegnandomi in prima persona per trovare appunto datori di lavoro che so che magari hanno una sensibilità particolare e che e quindi magari possono assumere il ragazzo, nonostante, nonostante, soprattutto perché magari ha avuto il coraggio di, eh, di presentare appunto una denuncia. Per cui ecco, la diffidenza c'è, ma è legata semplicemente a questo. Grazie Elio. Ritornando un attimo anche al, mh, alla questione sociale, ci aveva scritto Felix che voleva raccontare una sua testimonianza, un suo vissuto all'interno della scuola. Quindi Felix, mh, ti ascoltiamo con molto piacere, vai. Allora, eh, il discorso delle testimonianze mi ha ric ricordato che Uh, la discriminazione inizia già dall'infanzia e delle volte gli adulti non si vedono responsabili uh, della formazione dei bambini. e Soprattutto questo succede uh, nei piccoli paesini dove la maggior parte delle classi è formata da studenti italiani, ovviamente. E spesso si sentono anche genitori che ritengono i loro figli troppo giovani per capire cosa sia il razzismo e quindi di conseguenza imparare ad accettare il diverso e vederlo come un pari invece di un paria. Ehm, quando invece dall'altra parte ci sono tanti giovani che iniziano a venire presi in mira già da una tenera età. Ad esempio, per esperienza personale, posso dire che nelle scuole spesso i coetani evitano di toccare i loro, loro compagni di classe di una certa nazionalità a volte, oppure anche di giocare con loro, parlare, cioè li trattano come se avessero qualche malattia contagiosa e le maestre raramente agiscono, non, non dicono nulla. Grazie Felix, grazie per questa tua toccante testimonianza eh, effettivamente, effettivamente quando ho provato a introdurre il tema ho tralasciato ad esempio uno dei problemi che, che, che, che è presente che è quello del bullismo del cyberbullismo dell'hate speech molto mh, sentito uh, nei giovani quindi mh, grazie per la tua testimonianza e, il progetto Get Up ha lavorato con i giovani. Eh, faccio un po' da spoiler, Cecilia mi perdonerà. In uno dei video che Tempi moderni ha prodotto per il progetto Get Up c'è proprio un ragazzo indiano che, che parla della sua difficoltà nelle scuole. Quindi è purtroppo un sentimento comune, ma non solo. Eh, Uh, anche c'è cioè, la testimonianza di una ragazza italiana che, che dice um, apertamente che lei ha cambiato scuola perché ha avuto, è stata soggetto di bullismo. Quindi, ok, forse. Eh, mh, ah, ecco, è vero. Andrea mi diceva che, prossimo, che è previsto anche un modo sugli su speech. Ecco, allora per questo non l'avevo anticipato. <ride> allora, eh, in parte, se non ci sono altre domande, controllo la chat perché. Non vorrei perdermi. No? E... Se posso fare un intervento for... velocissimo? Sì, prego. Chi allora, è? prima di tutto non sì, ne... mio figlio ha cambiato scuola perché è stata vittima di bullismo. E me ne... Non me ne ero accorta, mi ha chiamato la sua professoressa delle scuole medie che... con la quale aveva mantenuto un forte legame e alla quale aveva fatto leggere tutti i messaggi. Ho, eh, vabbè, ho contattato ovviamente la scuola comunque l'ho immediatamente mh, dietro sua richiesta visto che non voleva più uscire di casa l'ho spostata sempre rispetto alla scuola però volevo dire un'altra cosa quando ho iniziato a lavorare nel 2016 ehm, nella nuova scuola di mia figlia ave avevo proposto ai professori come visto che questa cooperativa l'aveva già fatto a Roma, un um, il scuola lavoro, un progetto di scuola lavoro, che eh? non era niente di che, sì, c'era un'interazione ovviamente con i ragazzi del centro, del campo, però non era stare a sentire testimonianze tragiche, era una cosa molto semplice, più che altro avrebbero dato una mano nell'ufficio, eh, visto che comunque corrispondeva al target previsto per quella scuola, e lo facevano da altre parti, all'Avis, piuttosto che in prefettura. E, e la professoressa eh, l'ha ascoltato e c'era, poi mi hanno detto di no perché i ragazzi si sarebbero potuti turbare, Bo, turbare come se Vedere questi ragazzi, io non so che nell'immaginario loro. Dopodiché, ho lasciato perdere. L'anno dopo, sono partita di nuovo alla carica eh, proponendo un altro tipo di progetto. Siccome i ragazzi ascoltavano della musica, che è lo stesso tipo di musica che ascoltano i nostri ragazzi, che dalle volte mi piace, e volte no. Ehm, e c'erano alcuni brani di Afro-Kraft, veramente, e avevo fatto sentire la mia figlia. E interessanti avevo proposto eh, un progetto in cui si sarebbero potuti incontrare confrontandosi con la, sulla musica che è una cosa che mh, qualsiasi amico di mia figlia ha sentito alcuni brani eh, uno me l'ha passato un ragazzo che è qua con noi a lezione oggi e niente anche lì eh, ma però e poi una professoressa mi ha detto che forse qualche genitore non avrebbe tradito e chiudo la testimonianza grazie grazie mille eh, sono degli input veramente interessanti credo che tutte queste ultime testimonianze ci aiuteranno a, a introdurre il nostro prossimo ospite che è appunto il direttore dell'unar eh, chiedo scusa in anticipo, se non, no, se non dirò bene, non pronuncerò bene il nome, Triantophilos Lucarelis. Sono stata brava? Bravissimo. <ride> Grazie direttore di essere qui oggi con noi. E tra i vari sicuramente scopi del Lunar c'è sicuramente... Quello dell'attenzione alla discriminazione e oggi appunto il direttore ci parlerà un po' di quelli che sono i progetti passati perché da poco a marzo se non mi sbaglio c'è stata la settimana proprio dedicata alla discriminazione, alle forme di discriminazione e un po' quelli che sono invece i progetti futuri. Quindi cerchiamo di vedere anche un po' di luce in fondo a questo tunnel. Grazie, a lei la parola. Grazie a voi. Io, tra l'altro, all'inizio di questo incontro, Pina Sodano ha detto che ho trovato il tempo per essere con voi. In realtà, diciamo, uno dei lavori più interessanti che posso fare è quello dell'ascolto anche di territori come il vostro, che è estremamente interessante perché è uno dei luoghi d'Italia dove c'è il paradosso, dove eh, il lavoro migrante di persone straniere è al centro è il perno di un'economia e diciamo c'è ancora chi discrimina e in qualche modo eh, rende le persone meno tutelate nonostante il contributo fondamentale nell'economia dell'agrocontino, quindi diciamo per me era molto interessante ed è molto interessante ascoltare le testimonianze eh, anche per, per cercare un po' di dipanare questo paradosso, no? E eh, prima di parlare dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che come alcuni di voi sanno è un'istituzione della Presidenza del Consiglio, quindi un ufficio autonomo che si occupa di diritti umani, volevo un po' riallacciarmi con alcune eh, questioni che ho trovato molto interessanti eh, durante questo dibattito. Uh, cominciando dal discorso della diffidenza a denunciare. Ovviamente se c'è diffidenza vuol dire che c'è mancanza di fiducia e uh, chi come me o altri si occupano uh, di queste questioni vuol dire che non abbiamo una credibilità uh, tale dal portare le persone a denunciare uh, i casi di discriminazione che vivono nella loro pelle. Quindi Intanto è un compito che, che noi come istituzioni a tutti i livelli, a livello centrale, a livello regionale, a livello comunale ci dobbiamo prendere. Dobbiamo essere credibili e eh, capaci di avere la fiducia delle persone che, si, che quando denunciano discriminazioni si mettono in qualche modo nelle nostre mani. Vuol dire che si aspettano da noi qualcosa, altrimenti eh, va a finire ed è classico. Ce lo dice anche il mistero degli interni, l'osservatorio contro i crimini d'odio, c'è il cosiddetto underreporting, per cui le persone non denunciano, si chiudono in se stesse, nelle loro comunità, e quindi questo moltiplicarsi di atti di razzismo va avanti all'infinito senza che ci siano possibilità uh, di, uh, di correzione. Quindi, da una parte noi come istituzioni dobbiamo riuscire ad avere la credibilità eh, per raccogliere i casi di discriminazione che ogni giorno ce ne sono nel nostro paese tantissime e eh, dall'altra parte un, altro, un ruolo importantissimo anche dell'associazionismo locale. Quindi le associazioni locali sono quegli intermediari che eh, insieme alle istituzioni centrali, regionali o comunali possono in qualche modo fare la differenza perché... Come abbiamo visto eh, dal dottor Zappone, come ci ha molto ben descritto, gli atti di discriminazione sono contrari alle leggi, semplicemente. Non, eh, non c'è nessun modo per giustificare una discriminazione perché eh, a partire dalla nostra Costituzione, dalle direttive europee, dalla legislazione internazionale, da tutta la legislazione nazionale, le discriminazioni non sono ammesse e quindi... In Una denuncia significa che si può riparare a queste discriminazioni, quindi noi questo dobbiamo essere in grado di ispirare. Mi ha molto colpito la testimonianza di Gurpreet di prima, eh, che dalle sue parole ma anche da come lo raccontava si capiva il disagio e anche la rabbia eh, nel, nel, nel modo in cui è stato trattato. Io vorrei ricordare eh, dei semplici fatti eh, a, da quando è iniziata la pandemia. All'inizio erano le persone di origine asiatica eh, che quando incrociavamo per strada in qualche modo eh, ci allontanavamo oppure eh, facevamo dei, ci sono stati anche casi di violenza fisica nei loro confronti. A chi se è dimenticato nel nostro paese ricorderei che anche gli italiani per un periodo sono stati considerati degli untori. Eh, io stesso a febbraio eh, dell'anno scorso sono andato a Vienna per un incontro internazionale e capivo dagli sguardi delle persone eh, una certa ritrosia nei miei confronti, una certa preoccupazione, perché se vi ricordate eh, erano scoppiati dei casi italiani eh, unici in tutto il mondo a livello numerico e eh, addirittura in Francia eh, facevano della satira col pizzaiolo italiano che in qualche modo sputava sulle pizze che serviva ai clienti francesi. Quindi Gourprit, eh, siamo stati anche noi italiani, diciamo, vittima un po' eh, di questo giudizio d'autori, che è eh, un pregiudizio storico, eh, antico, a partire dagli ebrei, erano avvelenatori di pozzi, cioè questo purtroppo il genere umano, il discorso degli untori eh, l'ha ha sempre, sempre portato avanti, è, un, è una questione purtroppo eh, ancestrale che ci portiamo dietro e in qualche modo speriamo in futuro di poter superare, ma eh, questa pandemia eh, ci ha dimostrato che invece a livello di civiltà Uh, come uh, diciamo cittadini del mondo siamo rimasti ancora ancorati alla questione del, degli untori un altro argomento importante cercherò di essere molto veloce ma ci tenevo a, uh, ad aggiungere delle cose il discorso del di linguaggio adesso con questi due comici io non ho visto uh, l'ultima trasmissione che hanno fatto ci vogliono dire che il linguaggio non è importante ma sono importanti le, le intenzioni Uh, permettetemi di dire che è una cosa imbecille, perché noi sappiamo benissimo il peso che hanno le parole. Uh, le parole uh, sono, sono tutto, l'abuso delle parole portano uh, alle discriminazioni verbali, fisiche, alle peggiori aberrazioni della storia del nostro mondo. Quindi il fatto uh, di lavorare sui linguaggi è importantissimo, anche noi come UNAR abbiamo un protocollo d'intesa con l'Associazione Carta di Roma e l'Ordine dei giornalisti per lavorare sulla formazione ai giornalisti, proprio sui linguaggi, dal, dalletnico razziale alle persone LGBT, ai Roma ai sinti, ai migranti, quindi noi dobbiamo lavorare sul linguaggio, è una cosa fondamentale eh, per il nostro futuro e abbiamo un giornalismo che è molte volte violento con linguaggio, con i titoli, i titoli che, come sapete tutti, vanno nelle rassegne stampa ogni mattina, ogni notte, per cui il, il brutto titolo non è solo letto da chi, chi si compra alcuni giornali, è soprattutto ascoltato da chi guarda i telegiornali e le rassegne stampa. Abbiamo avuto qualche giorno fa un, un giornale che con la tragedia dei migranti morti ha titolato Ecatombe Buonista cioè una cosa terribile terrificante che fa orrore eh, qualche mese fa un altro giornale sempre della linea eh, di quella cultura diciamo che purtroppo conosciamo bene titolava salviamo clandestini virgola uccidiamo cinghiali facendo quindi eh, consumare la disumanizzazione dei migranti paragonandoli ai cinghiali anzi noi salviamo i clandestini e uccidiamo i cinghiali quindi trattiamo peggio i cinghiali rispetto ai clandestini queste sono cose gravissime nel, nel linguaggio eh, nel hate speech anche istituzionale perché queste sono linee editoriali che rappresentano delle culture politiche purtroppo e quindi questa è una riflessione che dobbiamo fare eh, io avrei tante cose da dire ma chiudo qui per, perché, per lasciare spazio agli altri interventi Lunar eh, ha un contact center molti di voi lo sanno che si occupa delle discriminazioni un numero verde 890 1010 che raccoglie ogni giorno decine di segnalazioni di discriminazione soprattutto sono discriminazione eh, per il colore della pelle questo per essere molto chiari, diciamo più del 50% è per questo tipo di discriminazioni eh, abbiamo anche un, il nostro sito eh, unar.it un'email alla quale mandare eh, segnalazioni di casi di discriminazione noi pre ci prendiamo carico di tutte queste segnalazioni e cerchiamo nel nostro piccolo perché non siamo un ufficio ha poteri sanzionatori ma abbiamo una rete istituzionale una rete di associazioni che in qualche modo eh, lavorano con noi per trovare rimedio ai casi di, ehm, eh, di discriminazione la maggior parte di queste discriminazioni riguardano eh, le cosiddette discriminazioni istituzionali come diceva il dottor Zappone tutte quelle eh, esclusioni nei diversi avvisi, nei bandi delle amministrazioni per l'accesso alle case popolari, alle mense scolastiche, all'assegno di maternità, eh, con il Covid addirittura quei buoni pasto alimentari che la protezione civile ha finanziato per 400 milioni e addirittura ci sono state amministrazioni che hanno messo dei paletti escludendo così decine di migliaia di persone senza tetto, rom, persone non residenti. Quindi, eh, questo è un tipo di eh, discriminazione veramente inaccettabile che noi trattiamo eh, e cerchiamo in qualche modo eh, con l'ANCI, eh, influenzando l'ANCI a, a, a riparare. Eh, L'altro aspetto del quale volevo parlarvi molto ehm, velocemente è che l'agropontino sicuramente è un territorio importantissimo e... Ehm, noi che in passato abbiamo avuto delle antenne territoriali molto diffuse sul territorio eh, a livello di contrasto e discriminazione, negli ultimi anni eh, non ne abbiamo avuto più la forza di poterle finanziare ma finalmente grazie ai fondi fami del Ministero degli Interni a breve dovremmo pubblicare degli avvisi ai territori, alle associazioni, ai comuni per la costruzione di antenne territoriali antidiscriminazione quindi il nostro auspicio è che l'agrocontino possa avere delle antenne territoriali anche con, con una capacità di creare dei partenariati istituzionali insieme alle associazioni che possano eh, dare eh, un, una mano, una, creare una sinergia con noi per il contrasto e la discriminazione. Ultimo punto, eh, e chiudo... Eh, noi abbiamo eh, appena chiuso un avviso pubblico alle associazioni per eh, scrivere la nuova strategia nazionale contro il razzismo la xenofobia e l'intolleranza eh, che è un progetto che dovremmo portare avanti nei prossimi mesi perché eh, ricordiamoci sempre a livello internazionale un piano strategico contro il razzismo è chiesto all'Italia, quindi non è un optional, è qualcosa che viene richiesto con molta insistenza. A settembre, se non sbaglio, è stata pubblicata dalla Commissione Europea un piano d'azione contro il razzismo, con la richiesta esplicita ai Paesi di dotarsi di una strategia. Noi stiamo lavorando su questo e quindi eh, all'interno di questa strategia ci saranno molti elementi di quelli che abbiamo discusso uh, questo pomeriggio. Quindi io chiuderei qui, ma ovviamente sono disponibile uh, per domande o qualsiasi altra uh, cosa possa esservi utile. Grazie. Grazie direttore. Non so se ci sono delle domande subito o nel frattempo andiamo avanti e poi raccogliamo un po' di domande. Vediamo, aspettiamo qualche secondo... Così da ottimizzare i tempi più che altro, direi facciamo così. Eh... Buonasera. Qualc... Ciao! Ciao Desmond. Vorrei chiedere una cosa per la mia eh, ignoranza. <ride> Le bustapaghe busta che noi abbiamo sono diverse di quelli degli italiani. Penso che questa sia una domanda fatta ad Elio. Comunque no, non dovrebbe, no, quantomeno. No, perché eh, questa, è... di fatto non lo so dicono se dicono sono sempre... diverse, però dal punto di vista diciamo, normativo assolutamente no. Questo mi pare abbastanza scontato. Perché che cosa hai rilevato? No, perché dicono sempre le gente no, no, no, che noi paghiamo le tasse per i stranieri. E no. quello che vuoi chiedere, che perché... oppure anche noi lavoriamo, no. abbiamo il busta che paghiamo le tasse, però dicono sempre che noi paghiamo. Oddio! Oh, no, che noi paghiamo le tasse per gli stranieri. No, no, no. No, no, eh, assolutamente. Purtroppo no, sono delle bugie anche abbastanza gravi, insomma, e, e, purtroppo è così. Mm però è assolutamente... No. Eh, dal punto di vista normativo non vi può essere ovviamente nessun tipo di distinzione, non viene anche dal punto di vista fiscale, ci mancherebbe. Purtroppo molti eh, datori di lavoro giocano anche un pochino ecco, sulla non conoscenza della normativa da parte appunto degli stranieri questo poi è anche un altro degli aspetti che dicevamo prima dello sfruttamento lavorativo e della discriminazione la non conoscenza no, della normativa quindi anche un altro tipo diciamo di, eh, di attività che andrebbe fatta insomma dal livello diciamo formativo eh, nei confronti appunto degli stranieri cioè fargli conoscere quelli che sono appunto i loro diritti no? E in questo caso insomma mi pare, mi pare chiaro eh. Quello che diceva anche il direttore del Lunar, l'importanza no, delle associazioni sul territorio. Ad esempio, come ai tempi moderni, noi abbiamo lavorato molto sulla, uh, sul raccontare che cosa dicono le buste paghe. che è difficile anche per me, detto in maniera molto semplice, capire tutto nel dettaglio. Ehm allora, se siete d'accordo, io introdurrei la dottoressa Stefania Zanda che ci parlerà, ecco, dello sportello comunale come incubatore sociale, di One Stop Shop, proprio per entrare un po' anche nelle cose pratiche presenti nel territorio. Grazie dottoressa e a lei la parola. Buonasera, buonasera a tutti. Mi ringrazio, mi sentite? Sì, perfettamente, grazie. Okay. Allora vi ringrazio, ringrazio gli organizzatori per aver eh, costruito questo incontro, è stata una grande opportunità per parlare di immigrazione e presentare anche quello che succede nel territorio diciamo, di Aprilia e eh, del distretto LT1. Eh, io sono la coordinatrice del, del distretto sociosanitario, quindi eh, mh, diciamo, mi piace eh, che mh, presentare anche gli altri comuni, insomma, se, mi, mi sento in qualche modo garante del distretto, quindi eh, che è composto da, appunto da Aprilia, da Cisterna di Latina, da Coria e da Rocca Massima. Sono state dette veramente cose molto interessanti. Sono felice di incontrare Progetto Diritti, con cui ho collaborato eh, per un po' di tempo, con Arturo Salerni, Aldo Ritacco. Sicuramente Elio eh, li conosce. E, Maria Angelelli, ehm, immagino. Maria Angelelli, sì, sì, sì, De, dei cari amici. E, e quindi, niente, sono state dette veramente cose interessanti da tutti, anche diciamo dai protagonisti veri insomma, di, di questo incontro. E è vero quello che è stato, è stato rappresentato rispetto appunto a tutta la tematica dei luoghi comuni, no? Eh, per quanto riguarda la busta paga, no? allora eh, noi non paghiamo le tasse, eh, oppure tante volte si sente questi sono arrivati, ci rubano il lavoro, ci prendono la casa, insomma, eh, le discriminazioni quotidiane alla fine che, che ascoltiamo eh, sono queste. Ma i bisogni, i bisogni invece che esprimono i cittadini stranieri non sono diversi da quelli conosciuti, insomma, per quanto riguarda i cittadini italiani e chi lavora nelle politiche sociali appunto come eh, come il servizio insomma eh, quale appartengo eh, sa bene che appunto i bisogni sono gli stessi c'è cioè, il bisogno di un lavoro di una casa eh, di un'integrazione del tessuto sociale bisogni mh, espressi appunto eh, espressi da, da tutti i soggetti che, che hanno diciamo una fragilità sociale Quest'anno pandemico eh, ha acuito sempre di più insomma, il, la richiesta di aiuto eh, e ha, ha pulito, eh, incrementato i, i bisogni che vengono rappresentati ai servizi sociali. e In qualche modo eh, a fronte diciamo, di questo incremento invece c'è stato un rallentamento delle attività sia per quanto riguarda l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini di qualsiasi cittadinanza, diciamo, e, e sia anche la difficoltà, non ci scordiamo, in ambito scolastico, eh, perché c'è stata la difficoltà per i docenti di entrare in contatto con i genitori che frequentano appunto dei bambini che frequentano le scuole, e quindi eh, si è creata comunque una distanza eh, anche fisica non soltanto distanziamento sociale, insomma, che quindi eh, ha in qualche modo creato maggiori difficoltà. Eh, il ehm, Rispetto al, ai numeri, il distretto, diciamo, di Latina ha circa 15.000 persone straniere. Eh, la media è abbastanza alta eh, rispetto alla provincia di Latina, ma anche a livello regionale. Perché eh, corrisponde diciamo all'11,25% eh, come dato diciamo, medio di incidenza, eh, mentre quella della provincia di Latina è 9,6%. Insomma, Aprilia ha il 13% di eh, residenti stranieri, sono in particolar modo romeni, eh, ma anche indiani, eh, ucraini e albanesi. E, mh, Dobbiamo prendere consapevolezza diciamo, che queste comunità fanno parte del tessuto sociale ed economico della nostra città, eh, delle nostre città e la loro presenza spesso non corrisponde ad una reale integrazione, soprattutto per problemi linguistici, come è stato detto, ma anche per una mancanza di, eh, di conoscenza dei servizi offerti dalle amministrazioni, parlo come amministrazione ovviamente. Eh, e questo è un deterrente eh, forte, diciamo, al loro potenziale innovativo, eh, inteso anche come potenziale imprenditoriale che rimane inespresso il più delle volte. I cittadini stranieri hanno una forte intraprendenza, eh, devo dire: guardi, eh, anche più guardate, più degli italiani: pensiamo eh, agli imprenditori arabi, indiani che hanno aperto frutterie ad Aprilia. Eh, la maggior parte delle frutterie sono gestite eh, da indiani e da arabi. L'incubatore che oggi diciamo, vado a rappresentare nasce per colmare questo divario e quindi eh, per fornire ai cittadini stranieri le giuste informazioni orientandoli eh, verso i servizi pubblici e privati. Quindi è un, uh, uno strumento di supporto e di accompagnamento ai servizi diciamo, di orientamento e accompagnamento ai servizi nasce eh, per questo nasce come spazio pubblico eh, dedicato all'integrazione eh, nella città di Aprilia ehm, è stato diciamo, ben accolto la città ha tra i suoi valori fondanti anche quello dell'accoglienza e quindi ehm, non, non è un caso insomma, che sia nato eh, ad Aprilia eh, in genere gli incubatori sono legati agli, al, al, alle imprese, no? alla, alla, alla nascita di start-up, quali volano diciamo, per lo sviluppo locale. Abbiamo creato una cosa diversa, mh, diciamo ce ne sono molto pochi di eh, incubatori eh, dove sono presenti associazioni, è un po' eh, una disfunzione diciamo, questa, no? perché in genere l'incubatore serve a far crescere eh, le imprese per poi metterle eh, nel mercato eh, il nostro incubatore invece mh, nasce come eh, incubatore eh, delle associazioni per favorire diciamo mh, la solidarietà e l'integrazione eh, è un punto di riferimento diciamo nel territorio per i cittadini stranieri ehm, anche perché mh, la sede nel quale è stato ehm, collocato in realtà è era già sede informale delle associazioni eh, che si occupavano di immigrazione, nel senso che avevano occupato questo stabile, eh, nato tra l'altro con i fondi regionali eh, per l'immigrazione, quindi per costruire eh, una una casa diciamo, eh, per mh, favorire e diciamo, promuovere eh, l'integrazione con i cittadini stranieri. Quindi in qualche modo l'amministrazione ha regolarizzato una situazione diciamo, di mh, informalità eh, e mh, lo ha fatto eh, nel 2018 ehm, l'ha fatto attraverso un bando pubblico, ehm, un bando che prevedeva l'insediamento, ha previsto diciamo, l'insediamento sia di ehm, associazioni incubate eh, che di associazioni associate, quindi eh, le associazioni incubate sono eh, quelle associazioni che ehm, hanno una sede, le associazioni associate che tra l'altro diciamo non hanno presentato domanda ma l'idea era quella di eh, favorire la rete e quindi di farle di entrare all'interno di una rete di servizi e quindi sebbene non avessero una sede potevano comunque usufruire eh, dei servizi immateriali eh, che l'incubatore diciamo offre eh, come ad esempio eh, formazione come ad esempio animazione sul territorio e come rete diciamo tra eh, associazioni eh, il bando prevedeva quattro postazioni in realtà eh, alla fine ehm, ne sono rimaste due, eh, perché hanno presentato tre eh, domande, una poi eh, ha rinunciato in corso d'opera, e quindi ad oggi abbiamo due associazioni, l'associazione Dialogo e l'associazione Senza Confine. E, mh, entrambe, diciamo, la, la prerogativa del bando e il requisito di accesso, era eh, svolgere attività rivolta ai cittadini stranieri da almeno tre anni, queste associazioni diciamo hanno un percorso decennale eh, rispetto eh, se non ventennale per quanto riguarda senza confine eh, per quanto riguarda la presenza eh, sul territorio di aprilia all'interno dell'incubatore vengono offerti servizi di segretariato sociale rivolto agli stranieri eh, uno sportello di ascolto solidale con eh, anche degli psicologi ehm, servizi diciamo, di front office come informazione, consulenza, orientamento e mediazione culturale per i cittadini stranieri. E inoltre eh, viene svolto diciamo, tre volte a settimana eh, un doposcuola per, per, con 15 ragazzi, adesso in periodo Covid eh, ovviamente eh, sono rimodulate le presenze, eh, da parte dell'associazione Senza Confine appunto, che si dedica prettamente al, soprattutto diciamo al dopo scuola, eh, per cittadini indiani. e tutto questo diciamo si è aggiunto il, ehm, il coinvolgimento eh, con eh, i progetti e le progettualità eh, FAMI. Eh, noi abbiamo, presentato domanda, ehm, cioè abbiamo presentato domanda, abbiamo aderito perché in realtà il capofila è la Regione Lazio. Eh, abbiamo aderito sia al progetto IPOCA, ormai terminato, eh, al cui interno diciamo, mh, era stato collo collocato anche l'incubatore solidale per l'immigrazione, e sia eh, attualmente stiamo gestendo il progetto Impact eh, e il progetto Prime Lavoro. E, mh, con due, queste due progettualità eh, ci hanno permesso diciamo, di dare continuità ai percorsi di mediazione sociale interculturale che si svolgono diciamo, sia all'interno dell'incubatore ma si svolgono anche presso tutti i servizi di segretariato sociale del distretto e quindi nei quattro comuni eh, distrettuali, distrettuali. Eh, sono eh, appunto gli sportelli eh, one stop shop che non sono, non li abbiamo però concepiti in maniera statica nel senso che aspettano che vengano le persone in realtà li abbiamo concepiti in maniera dinamica nel senso che eh, abbiamo messo a disposizione i mediatori eh, ehm, all'interno diciamo, del, ASLA, quindi del consultorio, dell'ufficio vaccini, dove ci sono tanti stranieri, eh, per un supporto alla compilazione del, del, della, della domanda, diciamo di richiesta dell'appuntamento. Eh, nel um, appunto corso che abbiamo mandati e quindi abbiamo fatto una grande eh, diffusione. Eh, dell'informazione e delle, mh, delle locandine nel commissariato al, mh, mh, ehm, insomma eh, un po' dappertutto all'anagrafe ehm, nelle scuole eh, e quindi mh, periodicamente insomma ci, ci chiedono eh, la possibilità appunto di, ehm, di attivare i nostri, i nostri mediatori eh, per esigenze appunto legate ai diversi territori eh, per quanto riguarda gli sportelli, eh, attualmente appunto come vi dicevo sono dislocati in tutti i comuni, eh, ad aprile è presente una mediatrice che parla francese, Wolof e Fular, ehm, che sono lingue diciamo, del Senegal, a Cisterna eh, c'è una, eh, eh, eh, eh, una mediatrice che parla inglese, Punjabi, Bangla, Hindi e Urdu, a Cori c'è una mediatrice che parla inglese, e ehm, ehm, Punjabi e hindi quindi eh, insomma eh, abbiamo... e poi c'è sempre la mediazione a chiamata, eh, per cui qualsiasi tipo diciamo, di, ehm, di bisogno espresso eh, può essere diciamo, soddisfatto se non rientra in questi mediatori diciamo, che sono in presenza può essere, può essere soddisfatto attraverso appunto la mediazione. A chiamata in qualsiasi tipo insomma di, di lingua eh, non coperta insomma dai mediatori eh, a chiamata eh, penso di essere stata breve grazie. mi auguro perché uno poi non se ne rende conto <ride> e, mm. e vi ringrazio per, per l'invito e per l'incontro insomma che avete organizzato molto molto interessante eh, grazie Grazie. No, grazie a lei, dottoressa Zatna, per, per il lavoro e per aver coinciso tutto in così poco tempo. Lo sappiamo effettivamente, è sempre poco il tempo. Siamo arrivati anche ad una certa ora, quindi io cerco di chiedere se ci sono delle domande. Perché vedo che un po' di persone ci stanno lasciando. E, se non ci sono delle domande mi, mi farebbe piacere leggervi un, una cosa due minuti proprio proprio perché come eh, dicevo all'inizio di questo incontro parliamo di discriminazione quando parliamo di discriminazione che poi è stato anche un fil rouge eh, parliamo di qualcosa che è presente da tempo quindi è stato citato più volte allora vi, vi leggo questo Piccolo pezzo, tratto, poi vi dirò da che cosa, così da concludere la, la serata e poi darvi l'appuntamento a lunedì prossimo, 10 maggio, sempre allo stesso orario. Il testo dice: Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura, non amano l'acqua, molti di loro puzzano, spesso tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'enemosina, ma sovente, davanti alle chiese, donne vestite di scuro, e uomini, quasi sempre anziani, invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli, che faticano a mantenere, e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al, fu al furto e se ostacolati violenti. Le nostre, sono ormai unite, le, le nostre donne li evitano eh, non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche, quando le donne tornano dal lavoro. Uh, i nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra loro chi entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere espedienti o addirittura attività criminali. Propongo che vengano privilegiati veneti e lombardi, tardi di comprendorio e ignoranti, ma disposti più di altri a lavorare, si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa relazione, provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza, a, a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Questo testo è tratto da una relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Allora, um, vedo se c'è qualche domanda in chat. Un po' Allora, volevo sapere se i servizi sono strutturati o legati a progetti e quindi con scadenze. Andrea, scusami, ti leggo solo adesso. Penso che questa sia una domanda per la dottoressa Zanda. L'incubatore non è legato a scadenze, il bando si rinnova ogni tre anni. E quindi a breve dovremmo fare un ulteriore avviso per far entrare nuove associazioni diciamo sia insediate eh, che mh, associate sperando che partecipino anche per l'associazione e quindi mh, i servizi sono svolti gratuitamente dalle associazioni l'amministrazione mette a disposizione la sede paga le utenze e mh, L'arredo ha eh, arredato diciamo, un, una struttura di due piani, eh, c'è anche un seminterrato che per ora non è utilizzato e quindi mette a disposizione la strumentazione, ha acquistato PC, ha eh, arredato il diciamo, tutto e, mh, e loro pagano un piccolo, una piccola quota diciamo, mensile, un canone abbattuto visto che sono delle onlus, quindi una cosa abbastanza simbolica. Eh, però danno servizi, diciamo, alla cittadinanza. Eh, noi con i bandi fani riusciamo a implementare i servizi, eh, perché appunto mettiamo a disposizione eh, la mediazione, cerchiamo, insomma, di andare avanti eh, per ulteriori anni, insomma, <ride> eh, presentando l'adesione a queste progettualità che ci garantiscono, diciamo, un servizio, ehm, importante eh, come dire drenando le risorse distrettuali perché altrimenti do avremmo dovuto mettere eh, risorse del piano di zona all'interno del, del segretariato sociale per mettere appunto i mediatori ok se non ci sono altre domande io vi darei appuntamento a lunedì prossimo 10 maggio sempre alla stessa ora 18 e 30 la tematica sarà come raccontarci, come cambiare parole e strumenti per una comunicazione inclusiva nella narrazione sulle migrazioni. Se... Ok, grazie ancora, grazie ai nostri ospiti e a... A... ai ragazzi che hanno avuto pazienza, abbiamo sforato di 5 minuti vi auguro una buona serata grazie mille grazie. alla buona prossima. Sera. grazie ciao a tutti grazie ciao a tutti ciao ciao, ciao. ciao <surra> Sì, sì, Chiudo. Ciao. Yeah. Ciao. Yeah. <laughs> ah. No. So and... <laughs> Hello. What the fuck? It came. Dik mi?